Lucy è il nostro più antico antenato, noto agli antropologi è circa un 30% di uno scheletro completo e eh. per noi appartiene a questa categoria molto misteriosa degli australopiteci e credo che fosse l'antenato diretto di tutti gli esseri umani, compresi noi quindi è un anello molto importante nella nostra comprensione del passato umano Ecco, professor Johnson, però non c'è stata solo la scoperta di Lucy da parte sua e lei stesso a ritenersi o a dichiarare di essere fortunato nelle sue scoperte c'è stata anche più recentemente in Etihad sempre in Etiopia, la scoperta da parte del suo team di quella che è stata chiamata la prima famiglia, cioè 15 individui che morirono secondo la sua ricostruzione, tutti insieme a causa di un alluvione, cosa ha consentito di scoprire questo secondo ritrovamento? Mi scusi. Questo gruppo di 13 fossili che abbiamo trovato in Etiopia e al quale, lei, al quale facciamo riferimento come alla prima famiglia è la prima prova nel, dei fossili dei nostri antenati in convivenza, in comunità. È stato trovato durante uno sforzo comune, una spedizione comune americana, francese etiopica, quando abbiamo fatto una indagine generale in una parte molto remota del nord-est dell'Etiopia. È stato impressionante trovare in strati geologici preservati i resti di 13 individui che ci hanno detto molto, moltissimo sulla, sulla variazione di dimensioni, di altezza, la, la forma del cervello, del cranio eccetera e questo significa una finestra importante, aperta nel nostro passato umano.